Cominciamo quindi con l'esegesi di questo testo che è il primo sonetto in ordine eh, di apparizione del canzoniere di Petrarca, anche se in realtà voi dovete sapere che si tratta presumibilmente dell'ultimo che gli scrisse un po' a chiosa di tutto ciò che aveva inserito nel canzoniere e poi fu messo per primo per una questione di... Ehm, diciamo così, coerenza, lui voleva che questo sonetto diventasse, fosse la prefazione della sua, della sua raccolta. Sonetto, quindi, componimento di 4 più 4 più 3 più 3, e quindi parliamo di 14 versi in decasillabi. Ricordate che i versi endecasillabi sono i versi il cui ultimo accento metrico cade sulla decima sillaba, quindi non stiamo parlando di versi obbligatoriamente da 11 sillabe, poiché se terminasse con una parola tronca, cioè accentata sull'ultima sillaba, l'endecasillabo avrebbe comunque 10 sillabe. Parola piana, 11 sdrucciola, 12 bisdrucciola, addirittura 13. Okay? Quindi l'ultimo accento metrico cade sulla decima sillaba. Eh, L'articolazione la, è in due quartine e due terzine: lo schema rimico A, B, B, A, A B, B, A, C, D, e, C, D, e. Ci siamo fin qui. Quindi cominciamo.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 Quando, quindi bisogna immaginare che anche se prosegue il periodo, eh, siamo in una proposizione nuova. Ok. Voi rimane isolato all'inizio che relativo che riprende questa invocazione iniziale. Voi siete voi, cioè siete, sono le persone che ancora oggi leggono ma in realtà secondo, diciamo così, una modalità cara alla poesia, la poesia viene letta e quindi le persone non... Eh, viene letta ad alta voce, scusate, quindi le persone in realtà non la leggono ma la ascoltano. Che cosa ascoltano? Voi che ascoltate il suono di quei sospiri quindi stiamo parlando dei sospiri amorosi, un Dio di cui o con i quali io nutrivo il mio cuore, come, come vengono ascoltati questi eh, sospiri, in rime sparse. Allora, eh, intanto ricordiamoci una cosa, il titolo del canzoniere in realtà è rerum vulgarium fragmenta quindi frammenti di cose volgari, cose insomma inteso in senso lato eh? ci siamo quindi rime sparse intende i componimenti che eh, di lì a poco di lì a poco chi si fosse affacciato alla lettura del canzoniere avrebbe trovato non è un racconto in prosa, ma un libro di poesia, quindi. Ecco, poi fate attenzione, qui Petrarca parla di primo giovanile errore, e anche questo è abbastanza importante. Ehm, abbiamo parlato, anche nel momento in cui ne abbiamo tracciato le linee biografiche essenziali, di un autore costantemente lacerato tra due poli, ricordate quel che dicemmo sulla monacazione del fratello e sul modo in cui lui aveva interpretato quel passaggio della biografia di Gerardo. La questione qui è che con il senno di poi, che è quello che lo guida a scrivere questo sonetto, il suo amore per Laura, oltre che giovanile, cioè un amore legato alla giovinezza, sappiamo che poi lei muore, eccetera, è un errore, cioè è un momento in cui il poeta ha cominciato a errare, non nel senso di sbagliare, ma nel senso di vagare senza meta, senza una direzione. In qualche modo questo sentimento forte che lui ha provato per Laura ha portato fuori dalla via. Si è un po' smarrito, no? Un po' come, come era successo a Dante, ma chiaramente essendo Petrarca in maniera molto diversa, poi lo vedremo meglio. In sul mio primo giovanile errore quando era, cioè leggete quando io ero, okay, in parte altruom, cioè un uomo diverso da quello che io sono oggi. Il gioco qui è anche di accostamento tra le due voci del verbo essere. Io ero, anche se solo in parte, sicuramente un'altra cosa, un altro uomo diverso da quello che sono oggi. Attenzione perché adesso la seconda quartina va ribaltata, ve ne accorgerete. Dice: eh, Del vario stile in cui io piango e ragiono, tra le vane speranze e il van dolore ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono. Per comprendere correttamente questa quartina, l'ultimo endecasillabo va spostato dal punto di vista logico all'inizio. Cioè, la proposizione principale sta lì, insomma, quindi se si vuole capire bisogna leggerla all'inizio. Dice io spero trovare pietà, spero di trovare compassione, pietà in questo senso, nonché perdono per che cosa? Dice lui. Del vario stile in che piango e tragiono, tra le vane speranze e il van dolore, vedete che qua riprende vane van non solo sono vane le speranze legate a questo amore giovanile ma è anche vano il dolore provato come conseguenza di esso per che cosa trovare perdono per le varie poesie per questo vario stile intende questo per le eh, molte poesie all'interno delle quali io piango e ragiono, ragiono dovete intenderlo un po' eh, semplicemente come racconto, parlo di, un po' come diceva Dante, non ragioniamo di loro ma guarda e passa, per dire non parliamo dei fusillanimi ma eh, andiamo direttamente, eh, proseguiamo il nostro cammino, tra chi lui vorrebbe trovare perdono? È consapevole che non possa trovare perdono in tutti ma solo in chi per prova, cioè per avere sperimentato quel tipo di amore, lo capisca. Cioè per prova intende questo, ok? Ove sia chi per prova, per averlo provato, capisca l'amore. Lì io spero di trovare pietà e perdono per tutto quello che ho scritto, in queste poesie all'interno delle quali piango e racconto, quindi mi addoloro e racconto, trasperanze vane, ma altrettanto vano dolore. Si tratta chiaramente di una un'anafora, no? Vane, vanne. Dopo questa parte comincia quella delle terzine e comincia immediatamente con un ma, congiunzione coordinante avversativa, che ci fa capire che lui spera, spererebbe di trovare questo perdono di cui ci ha parlato, ma benveggio sì, quindi non allora, ma adesso, io vedo bene come per gran tempo, cioè per tanto tempo, per lungo tempo, Fui favola al popolo tutto, fui motivo di racconto per deridere per esempio. Okay? Eh, Petrarca è quindi consapevole che questo suo amore per Laura è finito sulla bocca di tutti ed è stato da tutti deriso. Ma benveggio ora mi rendo conto bene adesso come per gran tempo sono stato zimbello, oggetto di derisione per tutto il popolo. E a causa di ciò onde un po significa questo spesso di me medesmo meco mi vergogno. Di me medesmo. Meco, guardate. Questa allitterazione fortissima eh, ricorda il passaggio delle celebrazioni domenicali dei cattolici all'interno della quale dicono per mia colpa mia, colpa mia, grandissima colpa, no? Quindi di me medesmo me con mi vergogno. A causa di questa cosa, cioè a causa del fatto di essere stato per lungo tempo zimbello, io spesso mi vergogno di me... Medesimo con me. Meco è la forma italianizzata del latino mecum, ok, cum più ablativo della prima persona, pronome personale di prima persona singolare, ok, meco significa con me. E questo vocabolo, vergogno, è recuperato all'interno dell'ultima terzina. Esattamente come è recuperato anche il termine vaneggiar, vane speranze, van dolore, vaneggiar, ci siamo, okay. È chiaro che per Petrarca questa parte della sua vita, con il senno di poi, con il giudizio conclusivo no, della fine, è, è stata vana. Poi bisogna vedere insomma che cosa significherà per lui all'interno del canzoniere questo. Ma dice, e del mio vaneggiar vergogna è il frutto, del mio comportarsi in maniera vana, senza ragione, del mio aver perso eh, la strada, il frutto è la vergogna, e il pentersi, e il conoscere chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. I frutti quindi sono Inevitabilmente tre, vergogna, pentersi e questa acquisizione di conoscenza. Pentersi vuol dire il pentirsi di ciò che si è fatto, ok? E questa parte conclusiva, conoscere chiaramente che quanto piace al mondo è un breve sogno, è un altro modo per ribadire la vanità di queste cose, di questi sentimenti. Quello che piace al mondo è un sogno, tra l'altro, neanche troppo lungo, cioè qualcosa di irreale e che non dura neanche tanto. Quindi cerchiamo di ritornare da capo e di riprendere il senso generale del sonetto premiale del canzoniere. Voi che ascoltate in rime sparse, cioè in, eh, in questi frammenti, di rime messi insieme, ma insomma giusto apposti, il suono dei sospiri con i quali io nutrivo il mio cuore, mentre in giovinezza eh, cominciamo a vagare senza meta, quando io ero in parte un uomo diverso da quello che sono oggi, spero trovare commiserazione, compassione, nonché perdono, per tutte queste poesie nelle quali io piango e quindi, provo dolore e racconto, tra speranze senza importanza e dolori altrettanto vani, tra chi capisca l'amore per averlo provato. Ma Vedo bene adesso come per gran tempo sono stato oggetto di derisione per tutto il popolo, per cui spesso mi vergogno di me stesso con me e la vergogna è la conseguenza di questo mio vagare senza meta e il pentirsi e l'aver capito chiaramente che quello che piace al mondo è una finzione neanche troppo lunga. Allora badiamo adesso ad alcuni elementi formali del canzoniere. Il primo di essi mh, vorrei che fosse il ritmo. Il ritmo del canzoniere è e, scusate, di questo sonetto in particolare, è un ritmo posato, abbastanza cadenzato, non troppo veloce, però sono presenti degli enjambement o inarcature. L'inarcatura è una figura retorica sintattica che consiste nell'assenza di coincidenza tra unità metrica e unità sintattica, cioè a dire che l'unità sintattica, la frase, non sta nel verso, l'unità metrica, e quindi deve cadere nel verso successivo. Ne abbiamo un esempio tra il primo e il secondo endecasillabo. Lo vedete molto bene. Si chiama inarcatura perché nel momento in cui la si legge, io devo inevitabilmente inarcare il tono della voce per passare da un verso all'altro. Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri, onde uno driva il cuore, eccetera, eccetera. Quando era in parte, altrondi, quel chi sono, eccetera. Ne troviamo un'altra tra il verso 5 e il verso 6, il vario stile in cui io piango e tragono, Ve la segnalo. Vedete? Mentre non c'è, dove abbiamo, ovesia chi per prova intende amore, dove sia chi per, qua ci sono delle proposizioni subordinate, quindi non abbiamo una prosecuzione della proposizione precedente, mentre torniamo ad averla tra il 9 e il 10, ma ben veggior sì come al popolo tutto, favola fui gran tempo, onde sovente di Memedesmo me, me come mi vergogno, ancora tra il 10 e l'11. E del mio beneggiar vergogna il frutto e il pentersi è il conoscere chiaramente, eccetera, eccetera. Qui diciamo che non ne abbiamo, perché anche in questo caso è vero che abbiamo la sovraordinata rispetto alla subordinata oggettiva tra il 13 e il 14, ma eh, appunto sono due proposizioni diverse. Quindi abbiamo un ritmo eh, non troppo, diciamo così, fermo, okay, ma neppure eh, troppo veloce. Ci sono degli agenda di cui dobbiamo tenere conto ma non, non, non, non prendono tutto il sonetto. Benissimo. Altra questione. Le figure retoriche di suono. Abbiamo notato me medesmo me con mi vergogno, al verso 11, vane speranze, van dolore, e abbiamo detto che me medesmo, eccetera è alliterazione, mentre vane speranze e dolore l'abbiamo chiamata anafora. Ci sono delle riprese lessicali, inoltre, vergogno, vergogna, vane, van, vaneggiar, che immediatamente ci fanno capire che, dal punto di vista lessicale, dal punto di vista della lingua, l'avevamo già notato nella presentazione del... Eh, dell'autore, ma adesso qui abbiamo, diciamo così, la certezza provata, Petrarca non è Dante. Petrarca ha linguisticamente un certo numero contato di vocaboli che utilizza all'interno delle, eh, delle sue poesie e eh, non è uno sperimentalista eh, della lingua come, come Dante ecco ovviamente a voler ben vedere le alliterazioni non sono esclusivamente eh, quelle cioè sia chiaro che noi stiamo prendendo qualche allitterazione. ad esempio poi il resto lo dovete notare voi ma eh, per esempio sparsi il suono voi che ascoltate in rime sparse il suono lo sentite? è un'alliterazione ok? e il suono di cosa? dei sospiri quindi vedete che viene ripresa in modo proprio da ascoltare, sentire questi bisbigli, questi sospiri, questi, eh, la volontà insomma di comunicare del, del poeta. Insieme a, questo, insieme a questo troviamo in alcuni luoghi anche delle assonanze. Chiaramente le prime tra quelle sono le parole in rima, attenzione perché non sto dicendo che suono è assonante con sono ok perché suono e sono sono in rima ma sto dicendo che suono ore ore ono sono assonanti cioè hanno la medesima vocale tonica hanno una sorta di come dire eco condivisa mm? Esattamente come ono e ore abbiamo ogno nelle terzine. Bene, quindi, tematicamente che cosa ci dice il sonetto proemiale? Beh, intanto presenta il tema del canzoniere, che è il tema amoroso. E presenta una passione che chiaramente appare superata. Io ero in parte al trono a quel chi sono, il mio primo giovanile errore quindi è superata ed è anche rinnegata perché se è un errare senza meta perché se è qualcosa del quale io devo provare vergogna devo pentirmi allora è evidente che è qualcosa che io giudico negativamente del mio passato perché decide pur essendo l'ultimo sonetto scritto di metterlo qui per fornirci una chiave di lettura di tutto il resto dei componimenti del canzoniere cioè tu devi capire che leggerai delle poesie che io ho scritto nel momento in cui ero preso da quest'amore dicendo certe cose ma sappi bene che quello che ti sto raccontando in quei primi sonetti da me oggi alla fine del mio percorso poetico è considerato negativamente. Benissimo, direi che per questa parte possiamo chiudere qui e passare quindi alla lettura di altri sonetti.